Eh, stiamo ingustando le mascherine per la popolazione ennesa suddividendole in sacchetti in base ai nuclei familiari in modo tale da agevolare la distribuzione anche in maniera più sterile possibile per non toccarli con le mani durante la distribuzione stessa in tutto sono più di 35.000 mascherine per tutti i nuclei familiari che sono più di 11.000 che o Basta anche questo. Questa settimana sì, sì. sarà impiegata da noi volontari per la consegna delle mascherine. Ieri ne abbiamo consegnate eh, circa 1800 sì, sì. e ancora oggi siamo impiegati in un'altra piazza del paese per dare sì, sì. le altre sì. mascherine. Siamo sì. a 5 persone. Al COC siamo operativi 6 giorni su 7, mattina e pomeriggio. E cerchiamo di soddisfare quante più persone possibili. L attività svolta all'interno del centro operativo comunale di Elgira è stata che noi volontari abbiamo supportato l'equipe medica nel fare i tamponi e nel comune del Comune di Elgira. Noi siamo l'associazione volontari del soccorso di Santa Croce Camerina e stiamo per cominciare la seconda distribuzione dei tablet per conto della scuola dell'istituto comprensivo Pissomine di Camerina.